Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, proseguiamo con le nostre eh, derashot di The Sefer Bereshite. Siamo al capitolo 20 di Genesi e dobbiamo iniziare eh, un aspetto che, come vi ho accennato la volta scorsa, riguarda eminentemente lo javismo, e quindi dal yadismo si arriva alla cristologia e soprattutto ve lo dico subito è il versetto 13 del capitolo 20 ma prima di arrivare al 13 si deve concludere tutta la vicenda che, nella quale abbiamo parlato di questo eh, adulterio evitato per mantenere lo vedremo nel capitolo 21, Dio piacendo il fatto che Isacco non è un mamzer ma è sicuramente il padre eh, figlio di Abramo e poi diventerà appunto padre di, di, di Giacobbe e quindi di Israele, per mantenere appunto questo, se cioè abbiamo visto l'intervento di Dio che permette una certa situazione, poi dopo interviene, Sara chiaramente non, ha, non è stata conosciuta da Abimelech e quindi il figlio non sarà certamente di Abimelech. Quindi dobbiamo concludere questa cosa dal versetto 8 in avanti. Però il focus di oggi è il versetto 13. Se eh, siete d'accordo e vi piace, il nostro servizio basta un like. Se non vi siete ancora iscritti per avere gli aggiornamenti, potete iscrivervi e attivare la campanella grigia qui sotto, quella che vibra. E se volete, potete seguirci e far circolare a chi è interessato a queste tematiche. Un po' diciamo non dico specialistiche, ma quasi, e per poter appunto essere così di aiuto di, e di sostentamento a chi vuole fare questo tipo di studi. Il versetto 8 comincia eh, ve l'avevo già un po' accennato la volta scorsa. Abimelech in maniera veloce, dopo essere stato avvisato da Dio che stava per eh, avrebbe potuto ecco, compiere una, una profanazione. Abimelech è un uomo assolutamente corretto, integro, immediatamente lascia andare la donna. Non vuole che stia sotto la sua tenda, no? sotto il suo. Hoel. E rimprovera Abramo, rimprovera Abramo perché dice, ma si talano, dice ma, ma che, che cosa ci hai fatto? Ecco. Per, per, per, un, per un poco, per un pelo sarebbe, no? Io non ho fatto questo grave peccato ehm, contro, contro Dio, certamente contro il mio regno, perché, perché Dio gli ha detto che eh, Abimelech era malato, era una malattia che colpiva la zona genitale perché diventava sterile non solo lui ma tutto il suo clan quindi tutto il suo regno potremmo dire noi non pensiamo a delle cose eclatanti un clan di centinaia di persone era già tra virgolette una malcutta era già un re ed essendo molto sensibile a Bimelech lo capisce e dice ma perché ci hai fatto questo? perché ci hai fatto questo? questo grande peccato Già il fatto di, di, di averlo ospitato questa notte è stato un grande peccato. Dio si è eradiato. Attenzione perché adesso stiamo per entrare, anche se non sembra, in una delle basi più importanti dello iavismo e della cristologia. Sentite cosa succede. Siamo al versetto 10. E disse ancora Abimelech el-Avram, Maraiti, chi... Asitta et Adavarase, dice, ma hai visto cosa hai fatto con questa cosa? Due volte lo rimprovera. E allora Abraham deve dire una mezza verità. La Chi è chiamarti, dice perché io dissi: no, passato, Rak en yaret Elohim, Bamacomase, certamente non c'è. Eh, diciamo, conoscenza di Dio, di Elohim, in quel luogo, a Makomazè, anche Makom è il nome di Dio, ma lasciamo stare, in questo luogo, e uccideranno me al davaristi e mi potranno uccidere sulla faccenda, sulla cosa o sulla parola, da vargo dire anche parola, della mia donna. Avete la traduzione moglie, ma in ebraico non esiste questo termine, c'è Ishisha ist, no, isti, eh, la mia donna. Poi dice, al versetto 12, ma poi, dice, Begam anche, e poi c'è la radice del termine mette, veramente, che sarebbe a me in aramaico, qua in ebraico, amna, dice, hachoti, perché è mia sorella, perché batavi, i, perché figlia di mio padre lei a clo batti ma non figlia di mia madre quindi fa un po' un gioco che noi l'abbiamo capito si capisce bene anche dell'italiano e poi diventò come mia moglie come mia donna e adesso il versetto centrale abbiamo detto che Abramo nella seconda risposta questa che vi ho letto adesso dice sicuramente eh, lo, lo riprendiamo questo perché è, è importante, Rach EN dice, Yerat certamente non c'è timore di Dio, termine giusto è timore, quindi conoscenza di Dio, di Elohim, no? in questo luogo. Parte già col piede sbagliato, Solo che Abimelech gli fa capire che invece lui, visto che ha parlato in sogno con il Dio di Abramo, il Dio di Abramo lo conosceva. Non è specificato che ci fosse un'azione una, un di culto, ma lo conosceva. E allora adesso non si capisce, non si capisce, seguendo la tradizione mitologica, ebraico, cristiana e islamica, non si capisce questo versetto in ebraico. Non si capisce. Voi l'avete tradotto male. Perché chi traduce pensa, c'è già il preconcetto che Abramo è il primo monoteista. Confondono il monoteismo con la monolatria. Sono due cose completamente diverse. Vi leggo la frase. Vai. Ye. Kasher itte uoti elokim mi beta vi letteralmente è e fu come mi fecero plurale errare mi fecero errare mi fecero andare plurale soggetto Elohim plurale gli dei non è Elohim col singolare come il primo versetto di, di Genesi Barai Elohim Barà è singolare ma qua è plurale gli dèi mi fecero andare, mi fecero andare, mi fecero errare, me, Elohim mi betta via, dagli dèi della mia casa. Cioè, gli dèi mi fecero andare via dalla, dalla mia casa e quindi anche dagli dèi della mia casa, perché qui abbiamo tutti i Masharim possibili e immaginabili, su Abramo che distrugge gli idoli, ma lasciamo stare. Qui dice, riconosce che gli dèi lo hanno fatto andare via, non dice il mio Dio come invece nelle vostre traduzioni è scritto. Qual è la mitologia? Che Abramo fosse, e qui ci fermiamo, fosse il primo monoteista. Non è vero, non è vero. Certamente è stato il primo monolatra, detto anche enoteista, cioè tra il pantheon della sua famiglia e dopo vi, vi do qualche nome così capite che è un panteon giusto eh, un Dio sconosciuto, il Dio Yah figlio del Dio El a un certo punto dice adesso io faccio il patto con te io lo faccio, non lo fa El, non lo fa Barbar, non lo fa Navu non lo, lo faccio io ora capite che questa cosa dà fastidio perché? perché se da Abramo nascono gli ebrei e poi dal seme di Abramo, come fisicamente nasce tutta, e lo vedremo, meraviglioso eh, capitolo sulla salvezza di Agar, di suo figlio, fatto ovviamente da Malak Hashem, che poi per noi è una cristofania, ma lasciamo stare, lo vedremo. Qui entriamo nella cristologia, eh? non c'è solo un discorso così di... di, di, di, di. Di ripudio de, de, della moglie dell'altra moglie del bambino del ragazzo ismaele che sarà un principe e quando morirà addirittura sarà così santo che spirerà prima di morire esattamente come isacco eh? quindi per dirvi no comunque al di là di questo che poi andavano assolutamente d'accordo i due fratelli nella maniera più assoluta dice la bibbia poi le leggende lasciamo restare, le guardate quello che sta succedendo in medio oriente ormai da, da, da, da, da secoli quindi Biblicamente i fratelli erano molto molto molto simili anche a livello spirituale, ma la cosa che a me interessa è che c'è stato un progressivo, una progressiva rivoluzione, un progressivo cammino fatto da Ur dei Caldei, perché Terach e Nahor, Nahor meglio poi Terach e Abram, quindi il nonno, il padre, il figlio, e Serug, Addirittura prima, capiscono che gli dei li fanno andare via. E lui dice: Gli dei ci fecero andare via, mi fecero errare. Ci fecero errare, arrivando a nord della penisola, di quella che veniva chiamata la Mezzaluna Fertile, si fermano in un territorio turco, adesso, però era all'epoca il territorio siriano, che è Haran, e lì. Siamo al capitolo 12 con la parasha di Lech Lecà, spiantati, pigli e tenevatene. Ma è uno degli dei o quello che loro percepivano essere divinità. Nahor, Terach e Abram. Non dimenticatevi mai che secondo il calcolo del, degli anni nella scrittura, stiamo attenti a questo, eh, perché dal punto di vista biblico, rimaniamo eh, dal punto di vista del racconto biblico, Abramo aveva sette anni quando è morto Noè, e quindi lui diventa praticamente il conduttore delle, delle tradizioni prediluviane. Chiaro. Se no, Abramo, se non ci fosse stata questa, questa testimonianza tra i due, questa vicinanza, non potevamo sapere tutto ciò che era, era successo dal Genesi 1.1 fino a Genesi 12.1. E il punto di raccordo è quello, sempre secondo il racconto biblico. Parliamo sempre di Bibbia, quando non parliamo di altre cose. Bene. Quindi Abram, se aveva sentito parlare di questo strano Dio invisibile, il Dio Yah, no? Alleluia, noi diciamo, no? Eh, figlio del Dio El. Yah, figlio del Dio El. Dio El e lui è, è il Chirius, cioè il Signore. E non poteva pensare a un discorso trinitario, lo, cap lo capite? Non poteva pensare a queste cose. Però lì gli scappa detto. Cioè, lì parla delle divinità che al plurale lo hanno portato via. E solo una di queste poi diventa il dio del clan di Abram e di, dei 318 suoi sottoposti. Perché? Perché solo al dio El, eh, scusate, solo al dio Ya, che poi diventa Yodevavè, ecco perché in Esodo 3.14 lui Dio, il tetagramma dice il suo nome, dice, io non ero conosciuto col mio nome all'epoca. Infatti, ma con l'estensione, io devo avere, solo con, solo con Mos Moshe Rabbein, con Mosè lo fa. Quindi, Abra concettualmente rimane, rimane, politeista, perché per lui ci sono tante divinità. Il problema è che lui però al culto lo fa uno solo. Monolatria non è una cosa che mi invento io per l'amor del cielo. Se andate a controllare tutti i grandi testi più importanti della storia delle, delle, delle grandi religioni, qualunque università statale non eh, eh, digitate, enoteismo pure monolatria. Voi vedete che ci sono professori di fama internazionale che affermano queste cose. Io Cerco di renderle un po' semplici e un po' accattivanti, un po' per un pubblico anche un po' più vasto, perché sennò rimangono tutte verità criptate, anche perché le nostre traduzioni sono ideologiche, c'è niente da fare, perché voi avete la parola Dio mi chiamò, invece no, gli dei mi chiamarono, il plurale è anche il verbo, perché crolla un mito, crolla il mito, crolla il mito del, del sincretismo, crolla il mito del Dio unico che va bene in tutte le religioni con qualunque nome, crolla un mito questo piccolo versetto fa saltare per aria tutto il sincretismo. Non parliamo poi del ciclo di Elia, quando dice, ma se per voi Dio El è Baal, cioè il Signore, non è El Hashem, cioè il tetagramma, facciamo la gara e vediamo. E lui ne uccide più di 400. Vi ricordate? Nel certame, nel monte Fermè, sopra Haifa. Ecco, ehm, la Bibbia è stata scritta per evitare il sincretismo, per evitare ogni tipo di ecumenismo, perché anche nel Nuovo Testamento il termine ecumene non è un termine positivo, eh? anche se vuol dire ovviamente eh, la mondialità. No, no, è visto male. Ma le basi sono nello javismo, e lo javismo è la dottrina più arcaica dell'ebraismo, prima che diventasse eh, giudeismo, medio giudeismo e neo -giudeismo di oggi, e, e, e questo è uno dei, dei brani centrali. La mitologia di Abramo deve finire, non è monoteista, monolatra e sacrificava solo al tetagramma, non al Dio El generico. Dice, ma se Dio El è il Dio è il padre, per, per, per noi perché non l'ha fatto lui? E perché non c'era l'incarnazione del verbo, perché non c'è altro accesso al padre del tetagramma, padre del tetagramma, eh? non che il tetagramma è padre, come creatore sì, ma non come relazione con, con suo padre, e nella stessa unica natura divina che è una, ecco perché c'è un Dio solo, in tre persone, in tre relazioni sussistenti sussistenti e una di fronte all'altra, peraltro. Ecco che allora eh, Abramo sacrificava solo lì perché lui è il nome, perché lui non Abramo, Dio, tetagramma, è il nome, è il luogo, è la presenza ed è la porta per arrivare al padre di tetagramma ma queste cose Bramo non le poteva sapere, le ha viste, le ha credute per fede, ma non le poteva sapere con la testa. Ecco che allora anche quando dice questa frase, da un lato distrugge dei miti, ma dall'altro rafforza lo javismo. Perché? Perché poi dopo lo l'oialismo che nasce ovviamente eh, si consolida con il ciclo di Elia e di Eliseo, siamo intorno all'ottavo secolo, alla seconda metà dell'ottavo secolo avanti a.C., lì davvero diventa anche monoteismo. Infatti se guardate in molti salmi c'è scritto «Tu sei, il tetagramma, il Dio degli dèi, poi è chiaro che noi sappiamo che gli dèi non esistono, dei, ma sì, ma dopo quanti millenni? Che ce n'è uno ed è il Dio di Israele, che si chiama Tetagramma, che ci dice nel Nuovo Testamento che ha un padre, ma lo impariamo dopo, con buona pace degli ariani, che gli vogliamo bene lo stesso, però noi seguiamo un altro canale. E quindi capite che la frase di Abramo, lo javismo che nasce con Elia e Eliseo è portato avanti anche dal secondo e terzo periodo di Isaia. In genere tutti i profeti degli ultimi giorni, i profeti degli ultimi giorni intendo ovviamente Geremia Ezechiele degli ultimi giorni del, del, del primo tempio, no? Prima del 9 di Av, prima di Nabucodonosor, avevano capito che non solo bisognava, bisognasse fare il culto a quel dio lì, ma che era l'unico, il dio degli dèi, ma non hanno mai negato l'esistenza degli dèi. Per sapere che dietro il culto degli dèi ci sono i demoni, dobbiamo aspettare Paolo, quando lo dice. E lo fa capire chiaramente nelle sue lettere, quando parla degli idolotiti. Dice, non, gli altri dei non sono niente, ma io non voglio che abbiate comunione con l'altare dei demoni. Dice. Perché ha capito che dietro questi culti c'era qualcosa di strano, perché era qualcosa di reale. Come dietro le divinità d'Egitto. E concludo. I popoli cananei circonvicini, possiamo fare alcuni nomi, gli amoniti, moabiti, i filistei stessi, erano tutti monolatri, ma non adoravano il Dio di Israele. I cananei del nord adoravano, ve l'ho detto, El Baal, dove El diventa un nome comune di divinità, potremmo dire con la D minuscola, il Dio Baal, Dio Signore, Padrone, Marito. E poi c'è anche El Dagon è il Dag, che non si è ancora capito se Dag è perché loro essendo popolazioni che venivano dal mare era Dag il pesce, il dio pesce, o il Dag Dagim e si intende anche le spighe quindi il dio che dava la fertilità al terreno, io sono per la prima versione ma quello che penso io non vale niente e poi abbiamo Milcom, e poi abbiamo Moloch, era tutta monolatria diabolica diremmo noi di oggi e politeismo, perché tutti sapevano che le altre divinità esistevano, ma la mia era più forte dell'altra. E questo pensavano tutti i popoli. Lo pensavano anche gli ebrei. so che gli ebrei avevano ragione. <ride> questo è il problema. Volete la controprova? Se voi andate a vedere, nel, nel, nel libro dei giudici, all'inizio, c'è quell'episodio bellissimo dell'arca dell che viene catturata dai filistei succede di tutto avviene la peste loro hanno i ponfi no? Beh, probabilmente bubonica perché ci avevano i ponfi e i ponfi poi hanno fatto le statuine dei topi e dei ponfi cioè di queste cose come si chiamano vabbè insomma avete capito <ride> infonodi ecco e, e morivano allora mi ha capito che era la peste è colpa del, dell'arca di Dio di Dio, Dio adesso dico Dio ma poi vi dico come dice il testo in, in ebraico in originale era stata colpita no, da, da peste apro parentesi adesso parentesi, l'ho creduto alla Bibbia avrebbero capito che la peste la portavano i topi perché loro fanno la statuina dei topi e dei buboni, la mettono sull'arca e poi la fanno andare indietro e finisce la peste quando devono motivare questa cosa cosa dicono? come sono potenti gli dèi d'Israele, gli, gli dèi che hanno distrutto gli dèi d'Egitto. Li vedevano come gli dèi d'Israele, i Filistei, abitavano con loro, eh? cioè, abitano ancora con loro, però voglio dire, sono 3.300 anni che si conoscono. Perché avrebbero dovuto dire dei? Non no, è Dio. Sono potenti gli dèi di Israele la vostra traduzione come potente Dio di Israele. Va bene, credo che per il commento al versetto 13 ne abbiamo dette abbastanza. Vi ringrazio e vi saluto, come dico sempre, e siamo qua, se volete ascoltare le nostre dera shot, iscrivetevi e, ripeto, come dico sempre, ciao e alla prossima. Il Signore ci aiuti e ci benedica.